Allora, ragazzi, qui, che qui, qui, qui, in questo nuovo video Come avete notato, la postazione è totalmente diversa Da quella che avete sempre visto Perché, come avete visto nel video in uno dei video precedenti, mi sono, trasfer non sono trasferito Vabbè, ma che poi è successo un casino Vabbè, vabbè, comunque, vabbè Tutti Ieri vi ho fatto mettere un po' paura Su Instagram mi sono arrivati un botto Centinaia di messaggi con scrittori, che cosa è successo? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? E io sono qui per spiegarvelo. Orca troia, per spiegarvelo Mi è successa una cosa a scuola, ovvero Mi hanno sospeso, per quale motivo mi hanno sospeso? Voi vi chiederete, hai fatto Qualcosa di gra. di grave, qualcosa che ha minato qualcuno, mi ha dato affanculo qualche professore? No! Piccola parentesi, se questo video stanno guardando i miei professori, perché penso che qualcuno lo guarderà, quindi niente, ora vorrò solamente rendere la cosa più ironica. E godetevi il video e sono stato sospeso da scuola perché durante le interrogazioni. Durante due, inter due interrogazioni ho usato un auricolare Bluetooth, ovvero per farmi suggerire. Andava tutto liscio, tutto liscio andato. Anche perché poi quell'auricolare non so più che fine abbia fatto, sinceramente. Appena avevo finito l'interrogazione, questo auricolare mi è caduto dall'orecchio e però mi è caduto la professoressa. Se era accorta, ha detto, oh, cos'è quello? ha detto, cos'è quello cosa? E lei, quello. Dico, niente. Lei ah, è un auricolare brutta. Io dico no È una bomba Poi vabbè Lei è andata a dirlo Ai professori Lei ha fatto così lui ha fatto così Nota Tutte queste cose Fino a che pochi giorni Cioè La settimana scorsa Mi è arrivata questa lettera eh, Sono stato convocato Per un consiglio straordinario Provvedimenti Disciplinari Si dice Sì boh, Vabbè quello là Niente era Oggi era alle 4 In sede centrale C'erano quasi tutti i professori Vabbè ci studiamo C'era il preside Che il preside è mitico Il preside è un personaggio Un personaggio il mio preside è un po' pazzerello, è un po' matto perché uno lo vede e si mette a ridere. Ma non perché, per i suoi atteggiamenti un po' particolari. Però, se questo video stassi vedendo il mio presidente, non, non è un insulto, non è cioè, alzo le mani e dico fermate, fermate. È solamente per rendere la cosa ironica. Non sto prendendo per il culo nessuno. YouTube, li, libertà di espressione, libertà di diritto, tutto quanto. Quindi, keep calm. Niente, vabbè, giacca e cravatta capelli bianchi, occhialetti, un po' così perché c'è cioè, cioè, un po' di tic e così, vabbè. Sciala, però, se parlo su queste cose, poi va a finire che i miei mi dicono: No, non devi parlare su queste cose, non devi dire queste cose. Io già so che i miei mi diranno cancella il video. Io so che i miei mi diranno cancella il video. Che troia mi sono strazzato Io lo so che mi metteranno a togliere il video Però io non lo toglierò il video Perché la mia è una libertà YouTube non è una piattaforma dove tu hai piena libertà di espressione In Italia c'è il diritto di parola io posso dire quello che voglio Senza minacciare diffamare qualcuno Poi vabbè Si è messo Voglio sapere cosa fosse successo Tutte le cose E poi si è messo a leggere Tipo il regolamento scolastico Che poi non ho manco mezzo capito Che ha detto Su alcune cose Non l'ho manco mezzo capito e Poi vabbè Ho usato l'auricolare blu bluetooth Ste cose Così L'auricolare blu bluetooth Vabbè Poi la professoressa di matematica La professoressa In, in questione Che mi ha beccato con l'auricolare È una grande È una grande raga. Perché è una grande Perché, perché è una grande E basta raga, È una grande è una boss È un boss E lei con altri due professoresse Sono delle boss Cioè io Ma alzo le mani e dico Siete Ve lecco i piedi Ve lecco i piedi E niente beh ho detto eh, È stato colto in fragranza Per aver usato il nostro eh, No? L'auricolore Vabbè tutte stronzate Vabbè Cioè stronzate È vero quello che ho fatto Poi appena cioè ho detto è vero, ho usato l'auricolare, lo ammetto, ho fatto una stronzata. Basta, mi assumo le, le mie responsabilità, mi assumo anche le conseguenze. Basta, ho messo zitto. Cioè, non devo dire stronzare. Tipo, no, non è vero. Non è vero. Non è, non è vero. Cioè, l'ho fatto, so di averlo fatto. Cazzo, cioè ho 17 anni, me ne so prendere le mie responsabilità. E niente, poi, tipo il pesito si è messo. No, mi rilegge le cose, vabbè, grave quello che avete fatto. Oh, Resto a riassumere Perché è stata certe, certe puntina palla. Poi mi veniva da ridere. a me, nei commenti seri, mi viene ridere. Non so perché ma nei momenti seri mi viene da ridere In chiesa in Cose meno Cioè più Delicate Mi viene da ridere Non ci posso fare niente raga. Mi viene da ridere Eh, Che ci posso fare se mi viene da ridere Il preside eh, Vabbè però Cioè non è Non è stato qualcosa di gravissimo Cioè no gravissimo In realtà ma come ricordo Che cazzo ha detto Il preside Io massimo due giorni di sospensione darei. Io ho detto Che In quel momento Si è fermato tutto Il tempo si è fermato Dentro di me dicevo Cazzo ci posso fare un video su YouTube? Ovviamente è ironia questa. Eh, due giorni di sospensione. Mentre lui diceva due giorni di sospensione, c'erano altri professori che. Quelli che mi hanno un po' coperto. Cioè che hanno voluto un po' salva salvarmi E chi invece ha detto No, no, questo deve andare in galera per causa blu tutto, Questo deve morire Capito? So quei professori che tu invece. Eh, vai, vai, vai tu, tu di così che poi ci penso io E niente Intanto questa probabilmente quello diceva due giorni di sospensione C'è qualcun altro che diceva No, eh, no, no, due giorni di sospensione no. no, no, no, no 15 15 giorni 15 giorni Oppure tipo vabbè, questi qua però... Ora fanno così e poi fuori Questi qua fanno così qua a scuola poi vedi fuori vedi fuori quello che fanno eh, vedi vedi io gli volevo dire ma Che cazzo dici? C'è cioè, piano auricolare blu tutte stiamo a parlare Non è che esco e dico oh, oh sparatoria Sparatoria fermi giù Giù giù sparatoria Cioè capito di che stiamo a parlare, raga io Non so così pazzerello Io non vado ad ammazzare le persone Cioè poi ci stavano quelli che comunque ma hanno cercato di, di difendermi, ovvero, tipo, ma non ci sono altre cose, tipo, che ne so, pulire la scuola o fargli rifare il compito o tipo così. E poi c'è il mio professore di religione. Io non, fa, non faccio religione, però comunque il professore ci parlo così. <coughs> Lui è un boss, è un boss, regal Il mio il professore di religione è... Sono quei professori che tu dici, cazzo, ce ne dovrebbero stare di più di questi professori. Oh, oh, che cazzo è. Cioè, ci dovrebbero essere più professori come queste persone. Come quelli che mi hanno difeso. Ma non perché mi hanno difeso. Semplicemente perché sono persone vere, sono persone umili, leali, guardano la situazione, guardano magari i, la persona che è accusata, guardano, guardano tutte quelle cose che magari ti fanno ragionare Anche un professore stronzo, io ammetto ho definito, uno, ho definito uno stronzo, mi ha difeso e io dico cazzo, allora non gli sto sulle palle come pensavo e l'ho rivalutato Comunque, non sa parlare di quello di religione, lui è matto perché è bassetto Pelato, ma tasca, te fatta la pasgara, fa Ragazzi, la pasgara. Intre la fasgara poi arriva lui. Io il mio professore stava davanti. Questo qua. Allora fa così. Fermi tutti, ce penso io. Fermi, ce penso io. Ma mo li salvo io sti belli pischelli. Li salvo io. Ho detto, beh, però, se queste cose qui però fossero tipo tutta la classe, allora non c'entrerebbe la sospensione, c'entrerebbe più tutta la classe. E quindi è una cosa grave che c'è cioè in classe. Io dico prof sei in boss. Io faccio così. Taglia prof. Sei in boss, prof. Io ma sei in boss prof. E lui si sì, fa, Bube salvo io E niente poi due giorni di sospensione Però Cioè poteva andare Da come ci hanno detto Da come mi hanno detto Eh ragazzi qua però Proprio con questa voce così molto Scusa No ragazzi qua però È andata bene Poteva andarvi peggio Poteva andarvi peggio ragazzi A me non me va bene sta cosa Poteva andarvi peggio E dico Sì vabbè è grave però Mascialla Ah, io torno sempre per questo ristronto. ce ne stanno tre, io non l'avevo vista che si sono messe a ridere. cioè Non avevo visto che si fossero messe a ridere. Perché oh, okay, mi sto impicciata? Solamente due, avevo visto che si fossero messa. Vabbè, messe a ridere. Allora io mi guardo. mi Ah, Brian, mio compagno è stato sospeso. Insieme a me, vabbè, comunque, non c'è niente. Io dico, oh, ma sta ride quella. Lei mi fa perché sta buono, no, non t'alza. Perché sta fermo, non fa capire. Gli dico io, io mi alzo e molli, la ammazzo. Io mo gli dico. Oh. Perché, raga, sono quelle situazioni. Oh, sono quelle situazioni dove tu vorresti riviverle milioni di volte. Solo per poterla fare questa cosa. Cioè io dall'ultimo banco. Poi mi stava da tutto, raga. Mi sono sentito una cucina Una gocciolina scendere dal. Madonna che brutto. Beh, mi sarebbe, in quel momento mi sarei voluto alzare Andare là incazzato con. Mamma mia proprio. <fuglie> E digli oh immaginatevi che voi siete nel ghetto americano, quel ghetto, no, nelle favelas, quel ghetto che tu devi stare zitto perché là ti ammazzano. Ma allora immaginate chi sono quelle persone che ti ammazzano è lui. Allora io volevo andare Dal dalla. Al professore digite oh. Che cazzo ti ridi? Che cazzo ti ridi? Dimmi, no, no, no, no, no. Che cazzo ti ridi? Con le mani in tasca, col il panciotto, di oh. Che cazzo te, ridi? Ridimi. Ah, oh, sto aspettando. Ridimi in faccia, scemo. Capito? Ditemi che voi non l'avreste voluto fare. Finito questo video, posso dirvi che buon inizio dei vlogmas. Ragazzi, è già passato un anno dai vlogmas. Vi rendete conto? Però dai, eh. Ma io ho siete. No, non è vero. Mi sto a sotto, è diversa la cosa. Beh, è il contrario. Mentre a buon inizio dei vlogmas, vi voglio bene. Questo video è finito, Condivide... oh, condividetelo. Eh, io, allora, volevo specificare: questa qua era una cosa molto iconica era molto ironica la cosa, io mi pento di ciò che ho fatto, penso di stanchiesa, tutte queste cose vabbè, cioè mi dispiace di ciò che ho fatto, so che era una stronzata, tutto ciò che ho detto ovviamente era in modo ironico, quindi non la prendete a male, cioè prendetevela Oh. cioè prendetevela bene ragazzi, sto a fare ironia, ironia, cioè se sti mi vengono pure a denunciare, cioè faccio un altro video di come oh ma l'ho denunciato, porca merda! Oh, ma che cazzo c'è la pancia mia? Vabbè, mettete mi piace a questo video, seguitemi su Instagram. Ci vediamo domani in un altro video, in un altro vlog, ma anche quello di domani. Sarà un video un po' pazzerello, sapete perché? Perché sotto il mio video dove vi mostro la casa, ho ricevuto dei commenti un po' bizzarri. Niente, commentate con hashtag che te ridi. Bella, ci becchiamo domani in un prossimo video.